Allora ragazzi sono qui a Leima di Bologna e siamo a metà settimana, spero di trovare poca gente e spero di trovare qualche esposizione interessante per noi piccoli piccoli coltivatori amatoriali. Dai ci vediamo dentro e vediamo come va. Sono qui nello stand Ime, Ime fa tutta una serie di prodotti di testine, ne ho provate tantissime, anche se non vi ho detto che erano loro i produttori perché me le aveva gentilmente dati in prestito Bazar Giusto, infatti tutto quello che vedete qui lo vedrete anche su Bazar Giusto. Volevo solo fare una precisazione sullo spollonatore che tanto vi è piaciuto questo video qua, in pratica non vi avevo detto che rompendo un singolo o più denti potete cambiare la singola sezione veramente a pochi soldi e non tutta la corona, ecco questo è un vantaggio di cui non vi ho parlato. Una parola la voglio dire soltanto sulle testine queste con le parti mobili il produttore ha sia i brevetti che le certificazioni quindi non sono flagelli mobili. Io fino adesso non li avevo mai presi in considerazione per quel motivo lì perché flagelli mobili sono vietati però questo lavora diversamente quindi magari ne prenderò qualcuno in test. Volevo solo farvi vedere in esposizione questo distanziatore che va montato sul decespugliatore e permette a qualunque tipo di disco di filo di non toccare contro la corona questo prossimamente lo prenderò in test e lo proverò ovviamente lo troveremo anche questo alla bazar giusto vi parlo solo delle ultime novità di Ime in esposizione in questo stand due testine completamente identiche una in plastica e una in alluminio ovviamente la differenza la fa il prezzo poi di acquisto la cosa importante da notare è questa scanalatura ecco vedete spero che si veda che protegge il filo durante la rotazione ecco vedete il filo viene accolto in questa scanalatura e quindi ha detto del produttore dovrebbe durare un po' di più. Adesso poi avrò modo di, di provarlo prossimamente. Allora sono nello stand green e eh, ragazzi che spettacolo! Adesso vi parlo un pochino delle varie gambe che ci sono. Abbiamo dalla parte a batteria lobby pro e professional. Allora due parole solo su ciò che caratterizza queste macchine rispetto alle altre. Io vi parlo di ciò che mi ha detto il produttore. Eh. Non ho ancora provato e avrò modo di provarlo in futuro. Allora, corpo di raccolta in acciaio da 3 mm, la lama ha una forma particolare ed ha una rifinitura in carbonio per renderla molto rigida e ci sono queste alette in acciaio che servono per creare una certa deportanza e portare l'erba verso l'alto, in modo tale che poi venga macinata. Le versioni Pro, come questa, anche se è la versione a batteria, hanno questa coppetta di protezione, vi faccio vedere che in parte non c'è, perché serve per proteggere l'albero di trasmissione della, che porta il moto alla lama dagli urti. Vado allo spaccato e vi faccio vedere, come dicevo la versione Pro, ha questa baccoppetta qui l'albero di trasmissione ci balla dentro roba di pochi millimetri e in caso di urto tende a spostarsi c'è questa coppetta che lo tiene fermo se l'urto è veramente violento ovviamente si rompe solo questo pezzo ma è un pezzo in presuffusione di alluminio e si può cambiare due parole sulle scatole di trasmissione versione pro versione hobbistica vedete la differenza di grandezza quindi la versione pro ovviamente è fatta per lavorare molte ore e praticamente tutti i giorni la versione la versione monta motori Vicks e Stratton, mentre la versione Pro, oltre agli stessi motori leggermente più grandi, monta anche motori Kawasaki e sono delle belle sventole, c'è anche quella con la singola ruota davanti, spero di averne uno in test quanto prima, ecco come vi dicevo la versione Pro, vedete, fusione unica della scocca, lama con una forma particolare e queste due lamelle in acciaio. Che aiutano un po' al tipo di taglio mulching che è proprio della Green, eccola lì. l'ultima cosa di cui voglio parlare sono questi due cippatori, questo è un 50 cioè nel senso che arriva a cippare rami di 50 mm, quello è un 70 e lì è roba più da serie professionale. La cosa bella di questo cippatore qui, intanto tutte e due hanno l'avviamento elettrico, a la batteria ovviamente, la cosa bella è il vaglio regolabile in base, ecco qua, in base alle dimensioni che voglio ottenere di cippato come vi dicevo ho chiesto questa macchina in testa e spero di averla quanto prima non ho le dimensioni del cippato massimo e minimo anche perché dipende se è secco o no se è materiale fibroso o quant'altro ma è davvero una macchina interessante ha un costo importante eh parliamo di circa 2600 euro finiti al cliente finale quella non lo so ho avuto paura a chiedere però è davvero una gran bella macchina sono qui nello stand Tecna macchine veramente molto molto belline da vedere abbiamo i decespugliatori quelli col filo varie dimensioni ma quello che mi ha curiosito è questa sorta di trincia col piatto ovviamente falciante con doppia lama questa è la novità di quest'anno monta motore Honda molto molto interessante e abbiamo il cipatore montato guarda che spettacolo ragazzi uh cingolato ovviamente abbiamo i due motori uno per quanto riguarda la trincia e un altro per quanto riguarda la semovenza del mezzo abbiamo la possibilità di cippare al massimo 8 cm è davvero fatto bene abbiamo le motocarriole, questo dovrebbe essere uno dei miei prossimi acquisti e vediamo un po' molto interessante la motocarriola col pistoncino idraulico vedete che piccolina che è, anche questa con motore Honda allora, sono qui allo stand Ecotech ragazzi ho visto cose che voi umani, ma guardate che belli questi sono, chiamiamoli rasa herb ma in realtà sono dei robottoni telecomandati cingolati parliamo di circa 30.000 euro l'uno ma li valgono tutti secondo me perché sono uno spettacolo ovviamente hanno un sistema idrostatico di trasmissione mentre la lama è a cinghia non c'è trasmissione idrostatica che è un bene male che va si spacca la cinghia e si cambia. Abbiamo poi queste trincia che fanno paura perché a parte le ruote in ferro per lavorare in pendenza hanno il sistema basculante del motore che serve a mantenerlo in piano e non avere poi problemi di olio nella coppa abbiamo vari modelli ecco questo, sentivo prima la spiegazione ha due motori, uno per ruota e in base ai comandi che gli si dà i due motori cambiano velocità in modo tale da premere la sterzata e la retromarcia, molto interessante sono qui allo stand di Marina molte le macchine in esposizione parliamo di Tosa Erba ovviamente ma la novità di quest'anno è il grinder quella, ancora in versione prototipo quella ufficiale uscirà a febbraio chiesto se me poi me ne manderanno una in test, fa soltanto mulching taglia erba fino a 50-60 cm quando è asciutta la cosa mi ha interessato molto e poi vi farò sapere come va ovviamente anche qui abbiamo i semoventi motorizzati telecomandati vediamo un po' lo spaccato interno col serbatoio, la parte elettronica di controllo Abbiamo le varie pompe idrauliche, molto molto bello, molto interessante, il telecomando ovviamente che si stacca, si porta dall'altra parte. Sono qui nello stand Ama, quest'anno la novità sono i robottini, quelli per tagliare l'erba, quelli automatici nei prati. Ecco, vedete, adesso fa vedere come rientra il suo stand di ricarica. <ride> Affascinante! Vorrei vederlo nel mio boschetto. Allora, qui abbiamo tutti i modelli, scusate ma c'è un po' di gente, dal più piccolo al più grande, e qua ci sono le caratteristiche principali, con lama flottante, sistema di navigazione integrato, ovviamente zero emissioni, wifi, si connette anche con Bluetooth e sistema di anticollisione. Lama ovviamente è un marchio che ha so, per accessori, dischi, oli, lubrificanti vari fili da taglio, poi ovviamente andiamo su macchine meccanizzate, trince, spazzaneve e trattorini. Allora lo stand Grillo è sempre uno dei più ricchi della fiera, mi ricordo anche qualche anno fa quando ci sono stato, è spettacolare. Allora io mi soffermerei innanzitutto sul mio oggetto del desiderio che è il Grillo il 10AVD27, questo è un 4 ruote motrici. Questo si arrampica anche sui muri, fa paura, ma molto probabilmente per questione di budget perché la VD27 viene su 10.000 euro e non è il caso. Mi butterò su questo modello più piccolo, che tanto ormai lo conoscete, il climber 7.18, ma c'è anche il 7.13. Forse non lo fanno più. Comunque, già questo è un due ruote motrici col blocco del differenziale a pedale. E ovviamente la gamma delle trincia e dei trattorini è completa, i motocoltivatori la fanno da padrona, anch'io il mio è nato come Grillo poi l'ho trasformato strada facendo abbiamo varie versioni fino al più grande qua che è il G131 BC davvero davvero ben fatto poi abbiamo le barre falcianti che sono cadute un po' in disuso peccato perché hanno la loro funzione hanno il loro perché e poi abbiamo le moto zappe queste sono quelle grosse poi sono quelle più piccoline quindi il colpo d'occhio della Grillo è veramente eccezionale complimenti alla Grillo molto ricco lo stand Barbieri e partirei con queste trince semoventi ovviamente telecomandate questa è a batteria è una bella bestia ho sentito uno dei rivenditori abbiamo 6 ore di autonomia la massima pendenza e massima capacità di lavoro e in 4 ore si ha il 70% di ricarica e poi abbiamo questi motorizzati con il motore endotermico di novità abbiamo qualche trincia qualche fresa Abbiamo più una caratterizzazione delle due linee produttive, SEP e Barbieri, che vedete le differenziate dai colori. E poi abbiamo la gamma Isecchi, dove loro sono rivenditori per l'Italia. Sono ovviamente trattorini taglia erba, con varie dimensioni, specificità, qualche trattore là in fondo. Insomma, molto bello anche lo stand di Barbieri, molto molto ricco, barre falcianti ormai sempre meno ne abbiamo solo uno in esposizione e tutta una serie di motocoltivatori e moto zappe. Sono lo stand Zanon adesso vi faccio vedere una cosa particolare sulle forbici da taglio. Allora questa è nuova forbice la vai per essere un 45 e 45 di massimo. Allora questa forbice ha la particolarità che deve essere configurata con il guanto, tutte e cinque le dita. Che cosa fa? Quando sei nel taglio, nella situazione di taglio, viene e si avvicina un dito qualsiasi della mano che viene stata configurata si blocca e quindi non va a fine taglio. È una semplice sicurezza in più, sostanzialmente. E dà la possibilità anche alle persone meno esperte magari di essere più attente e più sicure. Ti ringrazio. Allora continuo il giro nello stand Zanon, è davvero molto bello, molto ben fatto, molto ricco. Abbiamo gli abbacchiatori, le forbici, da potatura ovviamente, abbacchiatore questo in carbonio anche questi sono a batteria eccoli qua abbiamo, beh, abbiamo poi le appendici, le attrezzature agricole, ma per me è fuori budget, non mi fermo nemmeno. Abbiamo poi le macchine operatrici, le attrezzature prevalentemente per professionisti della lavorazione della terra, che non è, non è roba mia, insomma. Però quello che mi interessava farvi vedere è la ricchezza di contenuti di questo stand, è davvero molto bello, molto ben fatto. Sono qui allo stand della Meccanica Benassi, è un vecchio amico del canale, ci eravamo conosciuti già in uno degli ultimi Eima e le cose sono solo migliorate perché, a parte le trincia dove si specializzati, addirittura anche con le quattro ruote le due ruote gemellate e con i cingoli abbiamo tutta la serie Fox a due e quattro ruote motrici sono macchine un po' particolari perché a sotto non hanno il piatto falciante ma hanno una trincia proprio vedete c'è montata una trincia sotto quindi hanno un... Costo particolare, però sono macchine da lavoro da sfalcio pesante, eh. sono macchine che è lobbista ovviamente, che non penso che vada ad acquistare, però sono fatte con una certa cura, tutte dotate ovviamente di roll bar e tutte estremamente affascinanti, tant'è che li sto facendo il filo per provarle un po' nel mio terreno per capire un po' come vanno insomma abbiamo poi la serie di motozappe e motocoltivatori dal più piccolo al più grande, monoruota addirittura barra falciante, anche qui una sola, una superstite peccato che è una macchina che non è stata più capita abbiamo poi le motocarriole anche a questa ci faccio il filo perché comincia a diventare grande e quindi mi serve una mano per portare su i tronchi quando taglio la legna e quant'altro insomma dai complimenti anche a Meccanica Venassi è davvero uno stand fatto, fatto bene in belle macchine sono qui allo Benassi, molte le macchine esposte, quello che mi ha incuriosito sono le barre falcianti che non sono nuove ovviamente, ma ci sono quelle piccole da 70, poi sono quelle da 90, poi come da un metro e in effetti hanno il loro perché, se si ha magari poco spazio e dover passare tra una pianta e l'altra si vuole lasciare l'erba a terra, molto interessante, poi abbiamo le trince, le trince semoventi, le trince cingolate e abbiamo i damper motocarriole, dalla più piccola alla più grande, completano la gamma Moto zap e motocoltivatori. Bello, mi è piaciuto anche lo stand Benassi, molto ricco, è vero. Sono nello stand ricercato l'Indo e questo vince pure quest'anno il premio come miglior stand, secondo me. E ci saranno boh, 50-60 macchine esposte dalle motocarriole, ai biotrituratori, sia quelli professionali, questo è un 380, visto il motore, che è quelli a scoppio, di tutti i tipi, tutte le fogge da trattore con una presa di forza, motorizzati motore onda e poi abbiamo gli spaccalegna un altro cavallo di battaglia della Ceccato, anche questi motorizzati motore elettrico, motore motore a 380, Abbiamo la presa di forza, quindi sono da trattore, da notare la possibilità di eh, ribaltare la parte dello spaccalegna per agevolarsi nel caricamento del tronco. Poi abbiamo, abbiamo le frese, quelle grandi ovviamente da trattore, macchine di una certa potenza, di piccolo non c'è nulla ovviamente, non è il loro target, ma per quanto riguarda invece biotrituratori, motocarriore, guardate che bellina questa qua piccolina, e spacca legna ecco cercato a un po di tutto mi dispiace che non vedo le pellettatrici ci sto facendo il filo perché il pellet costa come un gioiello di Cartier quindi cerca, eccole qua ho trovato la pellettatrice come vedete c'è la ressa per arrivarci vicino perché sono le macchine più richieste adesso e scarseggiano sono macchine professionali, non sono di fattura cinese, hanno un costo particolare. Quella è con presa di forza, trattore. Questa dovrebbe essere elettrica, infatti questa è elettrica. Essa non era la 380. Manca la versione 220 e manca quella col motore a scoppio. Non le vedo. Ci sto facendo il filo, devo capire se è fattibile o meno, sia per me che per voi. Ecco, vedete questi sono i campioni cippato che riescono a macinare e lavorare. Ecco il prodotto finito, che è il pellet. Quasi quasi glielo frego sto coso di pellet, c'erano 200 euro di pellet, va bene? Dai, cercato questo è il loro stand. Tanti stand molto molto belli e direttamente con lo smartphone, abbiamo Negri specializzato in biocipatori, biotrituratori, più grande al più piccolo, davvero belle macchine made in Italy, merita davvero. Prima o poi spero di provarne qualcuno anch'io. Ovviamente parliamo di macchine professionali, qui abbiamo quella che si collega al trattore, queste sono un pochino più grandi, rullo di trascinamento, questo è un rullo ci si appoggiano le ramaglie, ovviamente i tronchi e vengono trasportate senza doverle spingere. Quindi per l'operatore è un lavoro in meno, lì abbiamo un rullo enorme in acciaio che afferra il tronco e poi lo porta dentro. Montate su carrelli targati addirittura e poi abbiamo quelli semoventi cingolati immagini chiudo il video è stata una bella esperienza mi sono divertito molto ringrazio gli stand che mi hanno accolto è ancora un po' presto per quello che eh, sto facendo io nel senso che molti produttori non sono abituati a questi tipi di reportage infatti quando chiedevo l'autorizzazione per riprendere il loro stand sembrava che avessero un alieno davanti però piano piano devono eh, entrare un po' nell'ottica del web eh, bisogna condividere le informazioni e bisogna condividere ciò che si fa e questo è un buon metodo YouTube ci aiuta da quel punto di vista. Bene grazie a tutti per essere stati con me in questa avventura, vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.